Lota a Dio, benedetto il suo nome. Ancora questa sera leggiamo nella Bibbia i dieci comandamenti che Dio diede al popolo di Israele che tirò fuori dalla schiavitù di faraone re di Egitto. E nel deserto quindi stava andando verso la terra che Dio gli aveva promessa per fare una sua nazione particolare. Chiama Mosè sul monte e gli dà dieci comandamenti. Ma attenzione, questi dieci comandamenti sono racchiusi in due soli comandamenti, che è quello di amare Dio, prima di tutto, a di sopra di tutto e di tutti. Secondo, il prossimo, come noi stessi. Che comandamenti, che eccezionale comandamenti. Ebbene, dite questi dieci comandamenti a questo popolo, che giustamente questo popolo doveva osservare, perché l'ha tirato fuori da una schiavitù particolare, ma purtroppo l'uomo è quello che è, non fu fedele. Ma andiamo al Nuovo Testamento, al Nuovo Testamento del Capitolo 22 del Libro, di Matteo, l'Evangelo di Matteo, leggiamo che Gesù ripete gli stessi comandamenti, con due soli comandamenti: che dice che tutta la legge che Dio ha data e tutto quello che hanno detto i profeti, si racchiude in due soli comandamenti, amare Dio, prima di tutto, e il prossimo come noi stessi. Quindi, ciascun cristiano, ripeto, ciascun cristiano ha una particolare responsabilità di portare quel nome amare Dio e il prossimo come noi stessi infatti nel primo capitolo degli atti i primi due versi Luca scrivendo questo libro dice che Gesù prese prima a fare e poi ad insegnare, prima a fare e poi a insegnare. Soltanto allora saremo veri discepoli di Gesù. Ebbene, noi dobbiamo studiarci un po' di più, perché c'è una trascuranza scuranza generale a riguardo e che se non ce la vediamo sono cose gravissime, c'è il rischio di perderci quello che Dio ci ha promesso, cioè il regno del cielo, se lo dà del suo nome. Perciò esaminiamo noi stessi se veramente siamo fedeli nell'osservanza della legge che Dio ci ha messo davanti. Guardiamo bene noi stessi. Amiamo il Dio di sopra di tutto e di tutti? O non siamo creati degli altri? Purtroppo a migliaia, se non si dice, se non possiamo, dire, se non diciamo, a milioni di persone che non hanno più quei sentimenti, quegli affetti, quei desideri di amare e servire, uno solo, così ha ordinato Dio, il Dio, Lui è il creatore, il Signore è l'operatore di tutte le cose ed è colui al presente che ci porta avanti, quindi se noi trascuriamo, questo grande Dio come sovrano sopra di noi in ogni cosa noi non siamo dei fedeli ma degli infedeli alla sua parola a noi sfuggono molte cose specialmente quella di amare il nostro prossimo come noi stessi noi dobbiamo vivere uniti, stretti, l'un l'altro, nell'amore di Dio, perché questo fa l'amore di Dio. Ebbene, forse non è vero quello che sta dicendo? Ebbene, leggiamo sempre in questo libro, nel capitolo 2 degli Atti, che quando lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, scese sopra ai retenti, la loro vita fu completamente trasformata in un istante che stavano tutti i giorni insieme a lodare, a ringraziare, a benedire il grande Dio del suo grande amore. E si erano stretti l'un con l'altro, addirittura coloro che possedevano dei beni, alcuni, non possiamo dire tutti, ma alcuni li vendevano, e gli davano i poveri, ma che gli ha messo quel grande amore verso il prossimo? È l'amore di Dio, fratelli miei. Con l'amore di Dio, si va cantando anche alla morte, fratelli miei, e scritto negli Ebrei 12: Gesù, per la letizia, la letizia che gli era posta innanzi, sofferse le vene della croce. Noi, invece, fratelli, esaminiamoci un pochino quando soffriamo o ci fanno soffrire come reagiamo? noi dobbiamo pregare fratelli prima di tutto per noi stessi perché rimaniamo luce in questo mondo e poi a quello che ci circondano perché siano salvati perché il ritorno di Gesù si sta avvicinando, ed è, ed è scritto nell'Apocalisse eh, 19, 7, 8, dice cioè ecco, ecco, la sposa, che sarebbe la Chiesa, viene chiamata anche sposa, popolo, in tante maniere, si è preparata, ebbene, ci stiamo preparando? Fratelli, sorelle, amici, facciamolo subito, perché poi ci sarà un giudizio che sarà irrimediabile. Perciò oggi se udite la sua voce, la voce di Dio che ci parla di queste cose, non di cose inventate dalla mente umana, ebbene, accettiamole. Inginocchiamoci, preghiamo e noi faremo delle esperienze che ci faranno saltare di gioia, cambieranno la nostra vita, i nostri affetti, i nostri sentimenti, i nostri desideri. Tutto cambia nella vita del credente quando accetta Gesù. Per questa ragione Gesù è morto ed è risuscitato, ed è alla destra di Dio, ed è stato per ritornare, per portarci lassù nel cielo, con Lui in eternità. A lui soltanto sia la lotta e la gloria che benedetti in eterno.